Nome Sebastiano Eriko Cognome Serafini Kawasaki, come la moto Soprannome Seba, Seb Eriko Età Maggiorenne Non si chiede l'età le donne Professione Compositore Cantante, insegnante di giapponese Situazione sentimentale Complicata Molto complicata Città di origine un piccolo paesino nella provincia di Trento Nagasaki del Giappone canale YouTube Sebastiano Serafini in Giappone per quanto riguarda il mio canale in italiano mentre Sebastiano Serafini per quanto riguarda il mio canale musicale in cui faccio uscire music video e tutta la musica che compongo Ericottero per pubblico italiano Eritari per pubblico giapponese Iniziamo l'intervista! Come vi siete conosciuti? Io e Erika ci siamo conosciuti attraverso YouTube e devo dire che la mia amicizia con Erika è una delle più vere e sincere che sono riuscito a creare grazie a questo canale, infatti la ringrazio davvero tanto. Beh, perché eravamo già tutti e due eh, youtuber, facevamo già YouTube, già io conoscevo la persona Seba e penso anche lui, però per conoscerci di persona c'è stato un amico in comune che si chiama Ushio Lui me l'ha presentato Eriko, cosa pensi di Sebastiano? Mmm, molto molto bello, carino Però anche un po' misterioso Nel senso positivo Sebastiano, cosa pensi di Eriko? Penso che Eriko sia una ragazza veramente dolce, carina, eh, anche molto intelligente, anche piena di talenti. Sa cantare, sa cucinare, è veramente simpatica, oltre a essere molto bella, tra l'altro. Cosa ti piace dell'altro? Per esempio, mi piace una cosa di Seba che si impegna sempre, fa mille cose e lo ammiro tanto la sua spontaneità, il fatto che comunque anche se le sono capitate un sacco di cose che magari non ha condiviso sui social, è comunque rimasta una ragazza molto positiva e penso che sia anche molto sincera. Cosa ti dà fastidio dell'altro? Appunto, siccome lui riesce a fare mille cose, a volte mi dà fastidio addirittura perché io sono contrario. Cioè, come fa a fare tanti video, più di me, sicuramente, e in più lavora come compositore, e registra tante canzoni, anche fa allenamento, va quasi tutti i giorni in palestra, poi viaggia sempre e in più anche studia, ha dato tanti esami dell'università. Come fa? Non esiste, non esiste. A dirvi la verità non c'è quasi nulla che mi infastidisce di Eriko, cioè, anche perché come si fa a non adorarla in tutta onestà? Qual è il tuo miglior pregio? Il mio punto forte... Forse se decido di fare una cosa, allora cerco di continuare a fare, cioè non mi arrendo quasi mai. Il mio miglior pregio? Non lo so, penso che la mia capacità di non arrendermi anche quando le cose non vanno nella direzione che vorrei Negli scenari più brutti riesco a esprimere quello che sento attraverso le mie canzoni eh, Non lo so, però è veramente difficile dire un pregio mio, cioè mi viene più facile dire pregio delle altre persone ecco. Qual è il tuo peggior difetto? Difetto? Sono pigra seriamente sempre faccio le cose che devo fare all'ultimo momento penso che il mio peggior difetto è che cerco sempre di far capire agli altri quello che sono anche se spesso eh, mi fraintendono e questo un po mi dispiace perché magari a volte dico delle cose che vengono prese in modo diverso e mi spiace però eh, devo rendermi conto che ogni tanto bisogna saper dire di no e ogni tanto bisogna lasciar perdere cioè non sempre si riesce a far cambiare idea alle persone quindi ecco quello e poi il fatto che parlo con una voce molto alta che in Italia non è un problema però in Giappone cerco veramente di stare attento a non parlare con la voce troppo forte ecco il video che avete fatto insieme che preferisci? mi la sia i video in cui abbiamo parlato delle cose serie, argomento serio, che mi piacciono anche i video divertenti. Forse preferisco quel video di Seva in cui abbiamo non so giocato truccarci insieme. Allora, devo dire che tra tutti i video che abbiamo fatto insieme, quello che preferisco Sapete che non lo so, mi è piaciuto molto quello che abbiamo fatto recentemente su Google però in realtà forse uno dei più divertenti è un video che abbiamo fatto a casa mia che mi è venuto a casa mia a Trento, proprio anche i miei genitori hanno conosciuto eh, Eriko e eravamo un po' brillini, cioè c'è cioè Eriko che è tipo è paonazza cioè veramente rossa come questa maglia per tutto il video e, e niente, parliamo dei 5 motivi per non vivere in Giappone mi sembra e però fa troppo ridere perché Eriko ha decisamente bevuto troppi spritz prima di quel video e fa troppo ridere La canzone cantata dall'altro? Che preferisci? Allora mi piace tantissimo una sua canzone che deve ancora uscire si chiama Kotonoha e un pezzettino canto anch'io poi mi piace anche Fire We dire che la canzone mia preferita che ha cantato Eriko, vabbè a parte tutte le cover che fa forse la canzone che abbiamo fatto insieme che si chiama Cotono Ha, che ancora non è uscita, ma molto presto uscirà. Vedrete anche il music video. Quindi ragazzi preparatevi. Genere musicale preferito. Mm. Se voglio ascoltarmi proprio una canzone allora di solito preferisco una canzone lenta, un po' anche triste però per passare del tempo e intanto metto la musica come sotto sfondo, allora canzone allegra Via Il mio genere musicale preferito? Oddio, io non lo so, <ride> mi piace un po' di tutto, cioè non c'ho un genere che mi piace, perché secondo me tutti i generi hanno qualcosa da esprimere Cantante preferito? Eh, Taredaro, Taredaro Via das Spaglia Forse Ayamatsura They ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand Era una idol giapponese singola, non un gruppo. Lei è bravissima a cantare. La mia cantante preferita è Sia, però ci sono veramente tantissimi cantanti indie che sto scoprendo su Spotify che mi piacciono da morire. Il tuo nome sarà, un cartellone che fa della. Anzi se ancora non lo fate Andatevi a seguire anche la mia musica su Spotify Che è... adesso sto per caricare il nuovo album Quindi voi andatevi a seguire Che così appena lo carico vi arriverà la notifica Facci sentire la nota più alta che riesce a raggiungere Oh <coughs> a cambiare paese quando sono venuta la prima volta in Italia mi sono innamorata subito dell'Italia la gente, il paese il cibo dell'Italia quindi ho pensato subito che oh, devo venire qua a viverci in realtà non lo so, cioè a me io sempre ho sempre avuto uno spirito abbastanza avventuriero, quindi quando mi si è presentata l'occasione di andare a vivere eh, prima in Cina e poi in Giappone l'ho presa subito al volo, ero un po' incosciente da piccolo, non, non avevo pensato troppo, sono partito all'avventura. Quale cibo del tuo paese ti manca di più? Forse il cibo che non riesco a trovare in Italia, non riesco a fare io a casa, per esempio... Uh, per esempio yakiniku grigliata di carne yakiniku è proprio grigliata di carne proprio giapponese è un po' diversa da grigliata di carne qua che fanno in Italia cioè sono tutte le buone ma mi manca yakiniku giapponese e natto! mi piace tanto natto il cibo nel mio paese che mi manca di più oh, vabbè l'ho detto sicuramente la cucina di mia mamma perché lei è tanto brava a cucinare chi cucina meglio? forse io? allora chi cucina meglio? senza ombra di dubbio erico pizza preferita? pizza con bufala, pomodorini basilico mi piace abbastanza la pizza semplice la mia pizza preferita? a me piace la pizza estate con la rucola, i pomodorini e le scaglie di grana anche se ogni tanto mi mangio anche la pizza prosciutto e funghi quando non ho tempo di pensare a che pizza voglio come tutti i bambini il tuo più grande rimpianto eh, rimpianto? nella mia vita? Mm, non c'è Il mio più grande rimpianto Io non ho ancora trovato il mio cane No, non le ho in realtà L'ho fatto virtuale Una volta ho trovato un portafoglio bellissimo però Siccome costava tanto, non l'avevo comprato, non l'avevo preso Però alla fine ci sono tornata perché volevo proprio e non c'era più No, non ho particolari rimpianti perché penso che tutte le scelte che ho fatto mi hanno portato a essere qui Me ne sono pentita di non aver preso subito quel portafoglio di Prada. La tua più grande soddisfazione? La mia grande soddisfazione è, è tipo adesso che sto riuscendo a vivere in Italia anche se ero venuta da sola all'inizio, non conoscevo nessuno, non sapevo parlare ancora la lingua italiana, però sto ancora vivendo qui nel paese che mi piace. Questa è la mia soddisfazione, mi fa sempre pensare, wow, ho fatto una cosa grande. La mia più grande soddisfazione è stata, io ho avuto nella mia vita tantissime persone che mi hanno detto che non ce la posso fare. Tante volte mi è stato detto che ero troppo grosso, grasso, non sarei mai potuto diventare un modello e lo sono diventato. Sono troppo stonato, non avrei mai potuto fare il cantante e sono diventato un cantante Non hai nessun talento musicale, questo me l'ha detto tra l'altro uno dei compositori che adesso lavora con una delle cantanti più famose del Giappone Che non lo nominerò. E ho dimostrato di poter essere un compositore e lavorare con i più grandi film cinesi degli ultimi anni alle colonne sonore Quindi devo dire che queste sono state le mie più grandi soddisfazioni Chi si allena di più? Seba, anch'io dovrei io e Eriko siamo andati una volta ad allenarci assieme e è stato veramente un video divertente Chi è più sexy? Se va, se va, se va Sono io bella patata, non è lei Io non vorrei dire ma io credo che io e Eriko abbiamo dei target diversi Secondo me lei è più sexy per gli uomini e io sono più sexy per le donne e magari un certo tipo di uomini Sei più preda o cacciatore? Cacciatore, credo questi dettagli preferirei non saperli. Comunque, fai un'espressione sensuale. Saluta l'altro mandandogli un bacio. Ciao Seba! Sono veramente contenta di essere tua amica e ci vediamo presto!